In questo video c'è tutta l'involuzione della musica italiana degli ultimi vent'anni Ero a fare aperitivo ieri e malauguratamente nel locale c'era Radio Italia TV Dopo 40 minuti di agonia, ecco che parte questo video Solo un piccolo accenno per questione di copyright Ti ricordi i giorni chiari dell'estate quando parlavamo fra le passeggiate Ora devo essere sincero, sono molto prevenuto su Alessandra Moroso. Preferirei veramente farmi volontario per una circoncisione in piazza San Pietro Piuttosto che ascoltare una sua canzone Però cerchiamo di sospendere il giudizio e ascoltiamo questa collaborazione con Federico Zampaglione Beh, la voce è invecchiata, ovviamente sono passati vent'anni Ma non è quello che mi sconcerta, è tutto il resto è come riuscire a togliere ogni tipo di personalità da una bella canzone. Difficile non essere nostalgici. Vent'anni fa erano Itiro Mancino che proponevano una sorta di pop alternativo, degni rappresentanti di una scena italiana prima che venisse fuori l'orribile termine di indie. Erano gli anni della nascente NTV, eccetera, eccetera. Due destini è un bel pezzo, la bella melodia e le parole rimangono, però è la struttura, è la canzone, è la base che aveva un suo perché. Da una ballad semplice entra la batteria e il pezzo diventa quasi ballabile o comunque interessante e lo stesso succede nel ritornello. Perché siamo due destini che si uniscono. Ecco, la versione 2018 perde ogni tipo di arrangiamento, perde ogni tipo di groove, diventa un semplice pop banale tipico del 2018 ecco in questo c'è tutto un senso di un percorso involutivo della musica italiana negli ultimi vent'anni Zampaglione che non è più il leader dei Tiromancino ma è diventato Tiromancino avrebbe anche una sua carriera dignitosa pur avendo perso ogni tipo di belletà eh, elettroniche o un po' particolari comunque ha il suo perché e sinceramente non capisco il senso di questa operazione in più ci mettiamo anche un video che è il classico esempio di una fiction di quarto ordine con un attore che va un po' così in voga in questi tempi in un ruolo che non ha assolutamente senso ed ecco che la tragedia è completa e l'involuzione della musica italiana sembra non aver limite al peggio. Scusate lo sfogo, torno ad ascoltare un po' di musica buona.